ancora da imparare. Io ci ho imparato, ho imparato tante cose, più o meno aggiornate, ma alcune cose nuove. come dice Elena anche Lux del, di questa università, per ripensare il pensiero, anche nell'aspetto di, di missionarietà. Perché i temi scelti toccano un po' tutti eh, gli angoli, tutti i punti di vista, le cose di interesse della persona religiosa, eh, dalla missione, ma anche dalla formazione propria eh, di vari interessi, Es el aspecto de la formación, la formación en los diferentes aspectos de la vida humana. Esta formación que posibilita estar siempre atento, con los ojos abiertos para poder llevar adelante nuestra misión como saliciente. y de verdad que me sembra que me ayudan a enseñar, a dar una educación ecológica. Eh, siento que los contenidos son muy propios porque estamos iluminando absolutamente todos los campos, lo que es la comunicación, lo que es la espiritualidad, lo que es la formación permanente, lo que es el trabajo en conjunto, lo que es la fraternidad lo que es la lectura creyente de nuestra propia fe, es un contenido que sin duda se debe aplicar a las escuelas con nuestros otros colaboradores para poder seguir permeando a todos nuestros beneficiarios y a la iglesia como tal. piaciuto di più, che mi ha toccato di più, è il corso di Cencini sulla lettura credente della nostra vita. Un corso che mi, che ha, che mi ha aperto qualche orizzonte. Se dovessi scegliere, io mi sento un poco giornalista, perché mi capita di scrivere, quindi le comunicazioni di, di Pasqualetti e di Albanese mi sono interessate molto ma anche per la vita spirituale Cecini è stato, ha dato un buon apporto. Mi è piaciuto più accompagnamento per i giovani. Un po' di più eh, diritto canonico perché in missione ci aiuta molto, specialmente per i sacramenti. questo corso a missione in Argentina è bellissima esperienza di familiarità con fratelli salesiani, con tante sorelle di tutti i continenti. E quello che mi è piaciuto tanto è la, fare questo corso con i salesiani, con la laica, in un, un spirito di famiglia molto bello. Questo forse non era programmato, ma questo grazie ad ognuno dei missionari che eh, abbiamo fatto una comunità vera. Il rapporto, il rapporto come, come umano, fraterno, eh, di accoglienza, di, di condivisione che abbiamo vissuto tra noi durante questi giorni. È quello che mi è piaciuto, che ringrazio veramente perché è arricchito sì, la mia esperienza anche come lavoro della missione e con quello che mi aspetta nel campo della missione: questo rapporto internazionale dove tutti siamo diversi ma possiamo stare, possiamo camminare e lavorare insieme. E poi la convivenza con, con fratelli di varie origini. Alcune, con alcuni dei quali il dialogo è stato minimo perché la lingua era un freno, però a livello di, di amicizia, di convivenza, di, di scambio, c'è stato un po' con tutti, con qualcuno un po' di più e ne ringrazio insieme. and everything. I could say it is a combination of outings per se to be to be getting to know each other to to deepen our friendship and our our uh family spirit but at the same time it is a spiritual pilgrimage I can say. Torres Tolinare Peregrinaggio sulla orma di santa roma io sapevo che San Pablo era in Roma, però non ho saputo eh, tanti luoghi e, e l'esperienza che lui ha vissuto che no? hanno tanta incidenza anche sulla nostra vita come missionario. penso quella uscita per Assisi, dove potevamo conoscere meglio la persona di San Francesco e potevamo visitare tutti i luoghi molto importanti della sua vita. di stare insieme, di, di poter veramente condividere ciò che è la nostra vita missionaria, eh, le gioie e anche le difficoltà e le sofferenze. Eh, ricordo volentieri l'uscita a Subiaco perché eh, siamo stati a San Biagio e la maniera di vivere, il messaggio che hanno dato mi ha colpito, mi è sembrato una cosa buona per dare testimonianza al Vangelo oggi. a diretoria me convidou para fazer esse curso, houve inicialmente uma resistência da minha parte. Eu achava três meses ficar fora da missão muito tempo. Hoje eu vejo que esse tempo é pouco, foi pouco, mas o suficiente para me renovar espiritual, espiritualmente, me renovar no meu empenho pela missão e na minha vida consagrada. Here we estamos to extend our um thanks to you all for giving us this opportunity to attend to this course as the first members in the congregation. From this course we got so much of for our mission. Desde mi postura de laica ha sido una experiencia maravillosa es poder experimentar una iglesia que viene reflexionando en esto de ser piramidal y ser realmente una comunión. Es una oportunidad maravillosa que siento que se debe abrir a muchos otros laicos porque sí considero que estamos ávidos de estar todo el tiempo en formación para poder dar razones con la altura de nuestra fe. Voy a agradecer a mi inspectoría quien me ha dado esta oportunidad di partecipare al corso missionario perché vedo che anche per me era molto utile non solo che riguarda i contenuti che mi hanno aggiornato ma soprattutto per vivere questo clima di esperienza familiare tra i confratelli e anche tra le suore ringrazio tanto per questa opportunità in famiglia Salesiana Salesiane FMA e altre di aver potuto formare quel gruppo no? dove è bene stare insieme